Oggi vi presentiamo un nuovo progetto formativo, qui con me c'è Antonio, come vedete, eh, siamo sempre noi due, perché? Perché abbiamo progettato negli ultimi mesi l'Accademia della Price Action di Airforex. che con questo video vi cercheremo di presentare con tutti i suoi dettagli. No? Eh, questa è la pagina che trovate sul sito, eh, attraverso l'uso del menu Accademia, cadrete in questa, in questa pagina dove il, il titolino sotto è proprio una nuova area nella formazione per il trading online. Infatti abbiamo pensato che eh, negli ultimi anni siamo riusciti ad accrescere notevolmente la consapevolezza di molti trader che hanno fatto parte dei nostri percorsi e quindi abbiamo deciso di riprogrammare in maniera come dire un po' più lineare, un po' più chiara, scadenziata, come dire, eh, determinati corsi e anche aggiungere delle cose. Sì, diciamo che l'accademia in realtà è proprio un percorso strutturato che, ha, che dura, lo diciamo già, 18 mesi, dura ah, certo. 18, quindi è un percorso serio, strutturato, e che eh, accompagna, tra virgolette, l'allievo che deciderà ovviamente di iscriversi, lo accompagna nel suo percorso di eh, consapevolezza nel trading. Quindi di prendere dimestichezza e di, in un certo senso, diventare anche padrone di quello che effettivamente fa. Quindi non in balia, ecco perché è strutturato. Ora vedremo, vedremo come. Io partirei a vedere i corsi che già sono presenti sul sito e che fanno parte della eh, nostra accademia, che sono il Mindset del Price Action Trader, Price Action Naked, corso digitale, e Price Action Pack, corso digitale. Parto da questi tre perché questi tre sono corsi che trovate assolutamente eh, da ormai qualche anno nel nostro sito. Il Minds del By Trader, il primo che vedete è un corso digitale, come c'è scritto anche poi nelle informazioni, di circa 50 video per un totale eh, di oltre 10 ore con relativa coaching eh, di Antonio e aggiornamenti periodici che tra l'altro molti dei nostri trader hanno già studiato. Eh, per poi passare invece ai corsi digitali più, chiamiamoli così, tecnici, cioè più grafici della nostra metodologia di trading, che sono il Price Action Naked, che è un corso digitale di 50 video, anche questo in costante aggiornamento, di oltre 30 ore, dove si parla veramente di tutto, con una coach anche qui con me, e in più anche il Price Action Bundle, eh, ovvero tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni, con i corsi dal vivo, inseriti in un unico pacchetto, e anche qui ci sono tantissime ore perché si parla di oltre 50 c'è anche l'ultimo Price Action Trader Day del 2023 eh, tutti questi corsi voi li trovate già e da diciamo autodidatti eh, potete andare a eh, a studiarli se volete ma in questo caso eh, come vedrete tra un po' nel percorso di studio abbiamo deciso di unirli e, e di far sì che la persona che vuole entrare in accademia debba per forza di cose studiare tutto questo materiale per poi passare Ah, che cosa no il percorso e poi c'è il percorso dal vivo che eh, è certo. un plus no è che eh, sì. assolutamente è un percorso sul mindset è un, è un percorso di che praticamente ci sono quattro eventi dal vivo ci saranno quattro weekend il primo tra l'altro è, è un evento di un giorno che terremo proprio il prossimo no è il trader's sì. mindset day che lo terremo quest'anno il 20 di maggio eh, stiamo per chi si vuole iscrivere, si può iscrivere, c'è proprio la pagina sulla homepage in questo periodo del, dell'evento, e che con, chiaramente per chi si iscrive e aderisce all'accademia, in realtà ce l'ha già all'interno. E poi ci sono i tre weekend che riguardano tre moduli, come li, li abbiamo nominati, eh, sono tre moduli che hanno delle tematiche specifiche e su cui si scende in profondità sulle, in base al all'evento. Il primo è sulla mentalità della consapevolezza, il secondo è il problem solving, sul problem solving e sulla, sulla rappresentazione della realtà, chiamiamolo così, e il terzo è proprio sulla gestione emotiva e sull'intelligenza emotiva, eh, così li abbiamo chiamati questi, questi eventi. E sono degli eventi molto approfonditi, si fanno in aula, che... Per chi, appunto, aderisce all'Accademia, ce li ha praticamente tutti. Quindi ha un pacchetto completo tra corsi digitali e corsi dal vivo, ce li ha tutti. In più, vai Artù, che cosa c'ha chi si iscrive all'Accademia? E in più l'Accademia ha tutta una serie di eh, cose che in effetti non sono presenti da nessuna parte sul sito, che sono quelle che vedete qui sotto nella scritta Accademia, ovvero ci sarà una volta che si è entrati in Accademia, poi vi spiegheremo il motivo per cui dico così, perché c'è un test d'ingresso, ci sarà un coaching iniziale dove si andrà a stabilire in modo personalizzato il percorso di ognuno, perché, esempio, ci potrebbe essere qualcuno che è con noi da 4-5 anni, che magari già tratto dal vivo, che magari già ha delle competenze, perché ha già fatto delle, dei percorsi, per cui andremo a strutturare un piano di un certo tipo. Esatto. E c'è chi invece magari ci conosce da quattro mesi, da sei mesi, da un anno, con noi magari è da poco, oppure non c'è neanche mai stato con noi, e quindi ha bisogno invece di partire proprio dalle basi. Da zero, cioè, diciamo, no? Certo. Eh. E sì, sì, quindi infatti, avremmo... questo, Questa è una cosa molto importante, qua voglio anche pre prendere qualche minuto, perché la coaching iniziale è proprio, proprio scritto, l'abbiamo scritto così, proprio perché è questa, è una coaching di pianificazione, dove in base... Alla, alla storicità diciamo, o al percorso precedente, alle esperienze precedenti e pregresse che può avere l'allievo che si iscrive, eh, viene strutturato un percorso. Quindi eh, io proprio lo aiuto a calendarizzare proprio gli eventi da fare, quali farli, in ordine, in che tipo di ordine, quale prima, quale dopo, quale va fatto più di una volta. Quindi è proprio un lavoro, è una, un incontro molto molto, diciamo, preciso che serve proprio a stabilire il piano d'azione di questi 18 mesi, come dicevamo prima. Perché l'obiettivo nostro è uguale all'obiettivo di chi si iscrive. Cioè, al termine dei 18 mesi, la persona deve avere le competenze, no? Per essere un trader consapevole. Questo è. Infatti, poi all'interno ci saranno, come vedete, degli webinar periodici di approfondimento, su delle tematiche che ci possono essere, anzi ci sono tutte in realtà nei, nei, nei, nei video digitali e non solo anche nei percorsi completi nel caso del mindset, ma magari degli approfondimenti su un tema no? in particolare. Quindi magari in qualche, in qualche caso... Noi vedremo in base alle esigenze che ci stanno per chi si iscrive ovviamente, quando vediamo che magari più persone hanno per esempio una problematica con le correlazioni, faremo un webinar ad hoc esclusivo solo per i per chi ovviamente fa parte dell'accademia in cui andremo a scendere in profondità su quell'argomento là oppure per esempio se per qualcuno non è molto chiara qualche tematica sul mindset oppure ha ah, non riscontriamo particolare, un particolare tra problema che possono avere soprattutto dal lato mindset magari facciamo un webinar che andiamo a scendere un po' più in profondità su quell'argomento quindi questi webinar di approfondimento possono essere sia tematiche tecniche, sia tematiche mindset, sia tematiche di money management, qualsiasi, qualsiasi cosa. insomma, Certo, certo. Poi ovviamente oltre a questi webinar ci saranno anche dei webinar Q&A. Eh, se ovviamente ci sarà bisogno, noi, eh, noi li mettiamo, poi eh, ovviamente Vedremo, saranno va, al certo momento, sempre in modo personalizzato. Quindi oltre al webinar dove noi decidiamo il, il topic, perché pensiamo che quello possa essere diciamo, importanti in quel momento per andarlo a spiegare. Ci sono anche, invece, faremo degli webinar, come dire, delle coaching di gruppo, dove invece magari c'è bisogno di rispondere a alcune domande che voi avete e le andiamo a sicuramente a sviscerare. Eh, dopodiché abbiamo ovviamente creato una mail dedicata, quindi eh, una mail che non è quella classica che utilizziamo nostra personale di Airforex, o no, una mail dedicata per l'Accademia, così che gli studenti potranno mandare alcuni esercizi che noi daremo da fare eh, sia sul mindset sia sulla parte più tecnica dei grafici così che eh, le persone possono chiamiamole così allenarsi e eh, capire da noi se in effetti stiamo in un, nel, nel, giusto, no, nel giusto cammino se magari devono cambiare un attimo eh, quello che stanno facendo ci saranno dei tutor eh, quindi diciamo delle coaching chiamiamole così ehm, di, di personali quindi proprio Solo l'allievo che riscontrerà che avrà qualche particolare problema oppure se noi vedremo che c'è qualche particolare situazione dove diciamo c'è un intervento proprio one to one ci sta questa possibilità e quindi abbiamo previsto sei ticket perché pensiamo che siano più che sufficienti nell'arco eh. dei 18 mesi anche perché ci sono gli webinar Quindi, anche perché ci sono gli webinar saranno tanti strumenti insomma. ci sono le trading room adesso capite <ride> eh. assolutamente e quindi questo è poi ci stanno pure, Ardu, che ci sta per chi si iscrive all'Accademia? Ci stanno 18 mesi completi di accesso al Mentorship platino. ecco perché dire, dicevo ci sono le trading room, perché ogni mattina avremo contatto no? eh, con gli utenti dell'Accademia, quindi non solo quelli che sono iscritti al platino, ma quelli dell'Accademia diventano iscritti al Platino per 18 mesi, totalmente al Platino. quindi hanno tutti gli accessi del Platinum, il PDF di fine settimana, l'accesso al canale Telegram, il gruppo Facebook, tutto quanto, e il Trading Room, quindi già quello, provate a pensare, un, diventa un corso di giorno in giorno, andando a vedere le sfumature no, di mercato. È praticamente un corso di 18 mesi, ragazzi, <ride> perché un'ora al giorno, tutti i giorni, <ride> no? Poi c'è l'analisi settimanale che manda Ardu, c'è cioè un sacco di roba, per chi è Platinum già lo sa, insomma, che cosa ci sta all'interno. C'è poi l'evento che è il Meetup Platinum, che tra l'altro quest'anno faremo in corrispondenza dello stesso weekend in cui facciamo il Traders Mindset, quindi noi faremo il 19, in realtà facciamo il, il Meetup, che è un evento per tutti i Platinum, non solo per chi fa parte dell'Accademia, ma per tutti i Platinum, il 19, poi il 20 ci sarà il Traders Mindset, in realtà l'abbiamo messi insieme proprio perché così magari una persona con un unico viaggio fa sì. entrambi gli eventi. E poi adesso andiamo a vedere, perché qua potete capire poco, andiamo a vedere come invece poi abbiamo strutturato, perché magari voi potete pensare, bene, c'è tutto questo, ma la cosa bella eh, che abbiamo strutturato, che è bellissimo quello che abbiamo appena detto, ma che tutto quello che abbiamo appena detto diventa un percorso di studi assolutamente programmato che ha due fasi eh, di competenze più, come dire, di studio, di... Di, di acquisire, come diciamo noi, eh, la competenza e la consapevolezza di quello che si fa per poi, facoltativo, anche passare a una fase 3 che invece diventa proprio sul campo, diciamo, e quindi Esamaro. diventare e veramente un Vedremo come. Piano di studi. Allora, il piano di studi l'abbiamo così sviluppato i primi sei mesi, eh, sarà un apprendimento teorico, quindi non si farà trading, ma si cercherà di essere ovviamente focalizzati sull'apprendimento sull cui... esatto abbiamo, abbiamo messo fatto. una durata di sei mesi e una, anche questa è, è teorica perché eh, per come abbiamo pensato noi l'accademia non abbiamo voluto fare una cosa troppo rigida cioè dove c'è una data di iscrizione un, no. tecnicamente l'accademia le persone possono aderire quando vogliono e dal, da quel momento partono i propri 18 mesi Abbiamo messo sei mesi nella fase 1 perché per quello che è il lavoro da fare per chi ha anche solo un'ora al giorno proprio un'ora al giorno da dedicare allo studio in questi sei mesi ha tutto il tempo per lavorare e per fare tutto, tutta la parte teorica quei corsi che abbiamo visto prima no? cioè tutta la parte dei corsi. E quindi questo per, per garantire a chiunque anche a chi ha poco tempo però comunque ha voglia e comunque un'ora al giorno bisogna impegnarsi perché se uno ha manco l'ora al giorno e allora di che parliamo no? Cioè eh certo. se uno si iscrive a un'accademia a un percorso strutturato è perché vuole assolutamente raggiungere anche perché tra l'altro di queste cose noi parleremo nel famoso test d'ingresso di cui tu accennavi prima e che parleremo meglio ancora adesso e quindi una volta fatto questo in sei mesi per chi ovviamente ha più tempo e eh, abbiamo visto che ci sono persone che hanno anche più tempo per chi ha più tempo ci mette di meno poi per chi addirittura per esempio posso immaginare no ardu un lifetime oppure uno che sta un platinum che sta con noi da parecchio tempo probabilmente questa fase sarà una fase più di ripetizione che di acquisizione no andiamo a puntualizzare magari durerà ancora meno certo. e quindi avrà possibilità di avere più mesi tra virgolette nella per la fase 2, per esempio no? Oppure in alcuni casi ci può stare anche uno che è già, è già pronto tra virgolette potrebbe addirittura passare alla fase 3, che è quella del in base alle caratteristiche in base a quello che noi vedremo perché l'obiettivo nostro l'obiettivo nostro è che eh, in un certo senso noi dobbiamo ci vogliamo assicurare che ognuno di, degli allievi del, dell'accademia superi le fasi e abbia, e quindi riesca a completare il percorso per avere le competenze, perché questo è quello che è importante. Bisogna dire, tanto competenze... eh, che stiamo vedendo, essendo una cosa nuova anche per noi, stiamo valutando anche eh, che cosa, una, eh, adesso quando andremo sulla fase 3, una fase 3 esclusiva solo per alcune persone, che esatto. potrebbero accedere all'accademia solo con la fase 3, che comunque è una fase che dura 12 mesi, non è una fase che dura niente, certo. eh, però solo per alcune persone che magari sono con noi da molto tempo. E quindi in quel caso là eh, non serve che <ride> Antonio o Dio facciamo degli esami, de de delle prove da un certo punto di vista eh, di sì. capire se la persona sa, perché lo sappiamo che sa, sta con noi in 3 di noi da 5-6 anni, lo sappiamo che eh. sa, ma magari invece vuole diventare, vuole essere attestato, come price action trader efficace, Dai al Forex e avere no, questo questo, lui questo test personale. Magari serve anche a lui, perché magari una persona non sa a che livello sta, quanto è padrone di quello che fa, e magari gli serve giusto qualcosa per, no, per completare il suo puzzle, il suo quadro, del suo vestito. Sul Assolutamente. Video. E poi, insomma, questa, questa parte teorica parte con l'autoconsapevolezza per poi arrivare alle acquisizioni tecniche, quindi si parte dal mindset, obbligatoriamente. Si fa una coaching con Antonio che eh, sbloccherà la persona per andare nella parte tecnica, quindi potremo sbloccare i corsi della parte tecnica quando Antonio conferma che la persona può passare. E quando passerà lì, ovviamente... Eh, dovrà fare un altro tipo di studio diciamo sempre essere molto focalizzato però più sulla esatto. parte diciamo dei grafici esatto. Anche se noi... stanno riepilogati diciamo un po' tutto quello che c'è da fare ma probabilmente ci sarà fa da fare anche un po' di più Perché poi ci sono gli esercizi anche se l'abbiamo scritto svolgere gli esercizi per tutto, periodici certo, assegnati certo. attenzione certo. che tutto è ovviamente tutto è focalizzato eh, anche la prova pratica non, non per noi non serve a noi, serve gli esercizi che faremo, la prova pratica che faremo, serve soprattutto anche al, all'allievo a capire il suo livello di apprendimento dove è arrivato. Non è che noi metteremo i voti, le note o, o bocceremo. Cioè, se uno le cose le sa, passa alla fase 2, se uno le cose non le sa, gli conviene, no? Perché a noi che passa o non passa, a noi cambia poco. Però per la persona che seriamente si è iscritto e vuole, l'iscrizione è finalizzata all'acquisizione di competenze, è il suo interesse, insomma, quello di raggiungere queste competenze. Assolutamente, Assolutamente. anche perché qui non stiamo, io non mi sento e non lo sono, un professore, sono un trader, no, sono una persona no. e verrete trattati da persone, da persone che vogliono diventare trader in, modo, in un certo modo, quindi... Non ci saranno volti, noi ci abbiamo le... un'esperienza che mettiamo a disposizione delle persone e quindi in base a quello che è il, anche l'esperienza nostra i percorsi nostri che abbiamo fatto quelle cose che noi abbiamo capito che magari ci abbiamo messo alcuni anni no? per capire certe volte ah, eh, certo. quando una persona ti accompagna no? Ardu sia tu che io se avevamo qualcuno che ci accompagnava con mano dall'inizio probabilmente ci avremmo messo molto meno è no? eh certo è eh certo e quindi... Poi, poi, poi, poi, se si passa alla fase 2, appunto, eh, si ha la fase, eh, scusate, se si passa alla fase 1, si va alla fase 2, che invece questo diventa un apprendimento esperienziale, no? una fase di apprendimento esperienziale, che dura, noi diciamo, all'incirca 12 mesi, perché dipende sempre da quando si finisce la fase 1, come diceva Antonio, ci può essere una persona che ci mette un mese in meno, due mesi in meno, o quello che ci mette un mese in più. Tra l'altro, ecco, diciamo che c'è anche una... Ehm, noi ovviamente diventiamo 18 mesi ma c'è la possibilità di andare fuori corso fino a 6 mesi successivi, quindi nel massimo di 24 mesi, quindi non è che siamo se uno non ci mette 6 mesi ci mette 8 e se uno deve fare 2 mesi in più di, eh, di apprendimento esperienziale eh, c'è questa finestra di ulteriori 6 mesi di, chiamiamolo così, fuori corso proprio perché sappiamo che ci possono essere delle situazioni... Può stare qualcuno che magari... Ha... Ha ci perso del tempo, ha avuto dei problemi, ha dovuto ripetere una prova perché magari all'inizio certo. non aveva ben capito, quindi ci può è stare. Sì. Abbiamo messo ulteriori sei mesi, diciamo, in più che, che nel, nel caso una persona, perché non è che non vogliamo nemmeno che le persone pensino che noi li facciamo perdere no, il tempo in modo che dopo ci devono dare altro. Non, ci devono oppure andare altro. troppo veloce, no? Perché eh, non no. nemmeno devono accelerare per forza perché altrimenti escono fuori corso quindi possono stare tranquilli sì, l'obiettivo sì. nostro è veramente quello di quello che leggo qui sotto il punto 2.2 cioè farvi conseguire l'attestato del price action trader consapevole che viene dato veramente a chi ha dimostrato sia nell'acquisizione nell della parte orale e sia nell'applicazione di questi famosi 12 mesi nell'applicazione pratica dimostra che e, e, si è inquadrato tra virgolette no si è cucito il proprio vestito sa quello che sta facendo sa quello che sta facendo e quindi si va a conseguire appunto questo attestato perché nella fase 2 non l'abbiamo detto ma eh, ci sarà la gestione di un conto demo non reale un conto demo che dovrà essere eh, ovviamente visto poi da noi alla fine da me Antonio eh, attraverso sia lo statement reale del, del demo del broker che deve essere completo, eh, come dire, com complementare con uguale diario di al, al diario di trading. Ecco. Non Perché semplicemente è... un diario di trading scritte operazioni, ma anche con l'annotazione delle decisioni, eh, di tutte certo. le decisioni che si sono prese e le motivazioni di queste certo. decisioni. Quindi certo. È una cosa seria, cioè, nel senso che uno deve gestire un conto demo esattamente come... Se stesse gestendo un conto potere. reale, e sì, basta. Sì. Sì, sì, Chiaramente non c'è l'implicazione emotiva, però, sì. dato che uno ha fatto i percorsi, ecco perché è tutto strutturato, eh? dato che uno ha fatto i percorsi, mindset, avrà sicuramente nel, nel, nei, nei famosi 18 mesi, avrà sicuramente aumentato e accresciuto tutte le sue no? tutta la sua autoconsapevolezza di come anche funzionano e nelle coaching che andiamo a fare andiamo anche a vedere su che cosa lavorare in particolare quindi dopo i 18 mesi chi supera la prova finale è perché evidentemente è una persona che veramente no, sta sul pezzo adesso sì, sì, sì, sì. E, e quindi può poi essere attestato eh, nel conseguimento del price action trader consapevole quindi IR Forex sì. attesta no, questa, questa sua competenza essere arrivato a quel punto poi c'è una fase 3 che al momento, come dicevamo prima, è ancora assolutamente, anzi sarà facoltativa, come avete visto qua sopra in grande, eh? master facoltativo. Facoltativo perché pensiamo che ovviamente uno che arriva dopo la fase 2 sia la naturale, eh, come dire, eh, evoluzione, no? Perché uno arriva alla fase 2 per diventare un trader consapevole, ma poi alla fine lo si fa perché? Perché si vuole diventare dei trader efficaci, ecco qua, trader efficaci che vanno a gestire quindi un conto di trading reale con i propri soldi, con i propri, so i propri risparmi, eh, almeno in 12 mesi ci dovranno mostrare, quindi questo sarà, ripeto, un master poi facoltativo, ci dovranno mostrare che quello che hanno imparato in quei 18 mesi eh, che hanno fatto precedentemente li potranno andare a fare proprio diventare un trading reale per 12 mesi, ci faranno poi vedere anche qui, come per il demo, uno statement reale che è legato precisamente a operazioni che sono state fatte sul diario di trading è ovvio che se uno mi arriva dopo 12 mesi e sul diario delle cose e sullo statement ne ha delle altre io non potrò mai anche se ce n'è una non potrò mai promuoverlo questo è proprio ma questo lo diremo prima quando una persona ci verrà a dire tra qualche anno guardate che io voglio fare la fase 3 gli diremo prima mi raccomando la fase 3 però sappi che deve avere queste caratteristiche altrimenti sai che è obbligatoriamente Impossibile che noi ti possiamo dare un attestato. Quindi, se ci sarà questo e non guarderemo tanto a ah, performance a doppia cifra guarderemo come è stato sviluppato il risultato finale, è ovvio che però anche qui, se uno mi arriva e ha fatto meno 80%, per, è quasi impossibile, ma mi ha fatto un meno 70%, anche pur mettendo tutto giusto, insomma vuol dire che qualcosa è stato... <ride> eh ma è anche un po' difficile, perché uno se si molto inizia difficile. a vedere che inizia in reale ha difficoltà, magari ci interpella, ci chiama, è Molto difficile. ecco, quella serve la fase 3, non che uno deve essere lasciato a se stesso, no. altrimenti non abbiamo fatto nulla. Noi ci siamo comunque, però è un po' difficile che una persona che abbia fatto bene tutta la fase 1 e 2 nella fase 3 faccia dei, dei disastri. Assolutamente. Assolutamente. assolutamente. E proprio per arrivare al conseguimento del diploma Price Action 3 ed efficaci, in cui qui al Forex proprio andrà a sottoscrivere no, la propria firma e dirà eh, la persona Antonio Izzi, Arduino Schenato, Sascha Rizzo, chi, per, eh, chi sarà? È... Eh, nominato price action trader efficace, cioè ha mostrato tutte le fasi 1, 2 e anche la 3 o quindi la, la gestione in conto reale quindi super, poi master la procedura di iscrizione è molto semplice, c'è però un test d'ingresso no Antonio? C'è un test d'ingresso perché abbiamo deciso che non tutte le persone che per forza abbiano l'idea di fare questa accademia siano poi eh, veramente intenzionate a farla no esatto. quindi noi abbiamo deciso di creare questo questo, questo filtro, è un, è un, un filtro, filtro diciamo di ingresso perché, perché in effetti non è che uno compra paga i costi che ora vedremo dell'accademia e si compra il diplomino assolutamente no. no noi siccome sarà impegnativo anche per noi seguire ognuno di, degli allievi che si iscriverà e noi vogliamo che ci sia unità di intenti e questo test d'ingresso non è che andiamo a valutare le competenze fin qua Uno, noi nel test d'ingresso andiamo a valutare molte altre cose per esempio il tempo a disposizione la voglia, l'impegno eh, gli obiettivi, se sono comuni l'obiettivo dell'allievo dell e l'obiettivo dell'accademia perché il nostro obiettivo è quello di creare una comunità di persone che siano consapevoli, trader consapevoli e magari anche efficaci eh, magari un'altra persona può venire al test ingresso no? e eh, mi può venire a dire: No, io mi voglio iscrivere all'Accademia perché la, la settimana prossima voglio iniziare a fare trading dal, dal reale. Allora, allora senza eh, non ci sono problemi. Magari iscriviti al Platinum, ci segui tramite il Platinum. Ci sono tutti i corsi online. Se vuoi approfondire qualcosa e te li, e te li fai tranquillamente da autodidatta, Non ci sono problemi. Ognuno è libero è free to choose, ognuno è libero di fare come, come crede. Ovviamente se invece decide di iscriversi all'Accademia, bisogna seguire, perché noi eh, all'Accademia eh, eh. abbiamo l'obiettivo nostro, Insomma, che non è quello semplicemente di erogare formazione così e poi... <ride> cioè, no. vogliamo fare una cosa... ecco perché l'abbiamo fatta così strutturata, vogliamo fare una cosa seria, insomma. Ci sarà una procedura di iscrizione con un modulo, sì. insomma, e tutte le solite cose. Poi, eh, appena, no? appena si passa, ci sarà, come diciamo prima, un colloquio per pianificare tutto. Esatto. Allora, andiamo allora, a vedere anche, voglio chiarire, ci tengo a sottolineare, quindi il test ingresso non deve essere uno spauracchio che chissà che cosa uno, che competenze deve avere. Anzi, noi diciamo che addirittura quasi è meglio, no? per chi ha inizi nel trading, quasi è meglio che non abbia nemmeno troppe esperienze. Però per come l'abbiamo strutturata l'Accademia, anche per chi ha, ha fatto varie esperienze formative in genere e non è riuscito, ecco, magari questa può essere la strada giusta. Quindi è, è fatta veramente su misura per l'allievo, quindi è, è assolutamente flessibile come Accademia, ecco, non, non è una scuola. Come rigidità c'è cioè semplicemente la serietà, ecco, lì siamo, <ride> lì siamo eh, rigidi, eh, che ci teniamo che voi facciate gli esercizi che rispettiamo Tutto. gli impegni che cioè i percorsi formativi in aula sono obbligatori non è che uno dice vabbè io mi iscrivo, però i corsi in aula noi lo diciamo se non fai i corsi in aula non puoi perché sappiamo già che sarà difficile che tu possa raggiungere la consapevolezza piena se hai trascurato quell'aspetto là e quindi ecco su questo diciamo che siamo rigidi, su tutto il resto l'Accademia è assolutamente uno strumento flessibilissimo e, e che veramente può essere d'aiuto per chi deciderà poi di, di intraprendere il percorso. Ma Quindi, veniamo ai costi, veniamo. A... Costi Quali sono, Anto? Quali sono? Praticamente il costo dell'accademia, come già si vede qua, lo abbiamo abbonato, abbonato. Perché se uno va sul sito e si compra i singoli corsi, in realtà paga più o meno lo stesso prezzo. Quindi per in questo momento, che è un lancio, ecco abbiamo messo il prezzo lancio, abbiamo praticamente azzerato il costo. Quindi è come se uno, semplicemente con, compras, eh, comprando i videocorsi, ha tutta la parte che abbiamo visto su i webinar approfondimento, la coaching iniziale, il piano di studi eh, personalizzato e tutto quello che ci sarà in più, ce l'ha praticamente che diciamo, non lo paga. Qui in certo. E quindi eh, diciamo. in questo momento, Il costo può essere anche gestito in maniera in diversa, rischio, quindi no, sì, non in una data unica. Si fare anche in tre rate anche diciamo, e poi come ho ricevuto ci sono svariati sconti in base ovviamente a, ai percorsi di ognuno no, poi in realtà noi abbiamo previsto addirittura una, eh, la possibilità per chi per esempio in passato per esempio, ha comprato il corso digitale price action naked sulla parte tecnica oppure eh, ha comprato il price il mindset price action trader quello sul mindset che, che fa con me Diciamo che in passato ha preso questo oppure addirittura per i lifetime, no? che, che hanno eh, certo. già tutti questi pacchetti. C'è cioè, la possibilità di fare un upgrade, cioè nel senso che eh, noi andiamo a considerare, no? Tutto quello che poi sono anche le competenze che uno ha raggiunto e quindi in quel caso il suo prezzo sarà anche di molto inferiore a quello che è il prezzo lancio. Quindi eh beh, certo. almeno, in questa, almeno in questa fase, perché poi ovviamente noi non sappiamo un domani quando ci struttureremo se tutto questo sarà eh, ancora, sì, anche perché sarà possibile eh, abbiamo già avuto un po di iscritti quindi dobbiamo sì. anche capire in effetti quanto tenere questo prezzo lancio ma non perché vogliamo fare ma è proprio così no cioè, no proprio così è proprio così anche perché eh, è ovvio che noi eh, siamo in questo momento siamo in due poi c'è Sasha pure che ci dà una mano quindi noi eh, siccome ci teniamo a fare bene quello che facciamo ecco, il prezzo lancio non l'abbiamo messo perché così tutti si corrano a, a iscriversi tant'è vero, abbiamo messo un test ingresso e non tutti, tra l'altro il test lo superano eh, certo. e quindi bisogna anche eh, cioè, l'obiettivo nostro è fare seriamente questo, questo percorso, accompagnarvi seriamente nel percorso di crescita anche perché come dicevamo prima altrimenti non è che ci sono i corsi, sono sul sito, uno da autodidatta può fare anche tutto, tecnicamente anche i percorsi dal vivo li può fare quando rifacciamo, li, li può facciamo. fare perché viene al Mindset Day, poi si prende anche la, la possibilità di prendersi gli altri weekend, questo eh, ognuno può fare come, come diciamo credo. che l'unica cosa che non c'è è tutto il tutoraggio dell'accademia, eh, i, i webinar di approfondimento. Non il tutoraggio, ci sono i webinar di approfondimento, non c'è la correzione degli esercizi, il, il seguire one to one, insomma, cioè l'accademia ha un valore, ha un valore molto alto che noi in questo momento praticamente stiamo quasi praticamente um omaggiando ma eh, che questa cosa qua ovviamente non potremmo fare per sempre, perché quando no, certo. cioè, anche per noi questa è anche una prima esperienza di questo tipo di formazione, perché finora abbiamo sempre certo. fatto tutto quello che abbiamo fatto, però one to one non seguivamo passo passo le persone. Certo. Certo. E, certo. E, e poi nella, nella pagina della, del sito voi avete tutte le... No, le fatte, le... quindi potete andare a vedere qualcosa... Oppure se nel caso qualcosa non trovate potete scrivere una mail a infochioccio.ierforex.com per avere, se avete delle domande che non trovate nelle fac, non ci sono problemi. Per prenotare, come faccio Ardu, a prenotare io il test ingresso? Allora, intanto se sei un platinum mensile, semestrale, annuale o lifetime è gratuito, quindi basta solo che si faccia login nel sito, quindi si vada qua sopra, si faccia il login qui sopra con i propri, propri credenziali e una volta che si fa clic qui, i 149 vengono tagliati e vengono... Quindi lì si clicca, arriva direttamente un'email a Eleonora, Eleonora vi risponde, nel giro di massimo 5-6 giorni abbiamo l'appuntamento creato, quindi proprio super veloce, super rapido e facile. Se invece una persona non è Platinum, e al momento non vuole iscriversi, ma vuole solo provare a fare questo test perché si sente che... È nelle, no, in, in quella in quegli obiettivi ci siamo. In, in, in, in, in, in veramente in, vuole imparare, ecco. Allora può decidere comunque di chiederlo, avrà un costo che sono al momento 149 euro. Al momento 149 euro. Anche qui abbiamo messo un minimo costo, perché ovviamente altrimenti poi rischiamo di avere masse di persone che ci chiedono di fare queste cose poi veramente non sono intenzionati, intenzionati. quindi è un filtro anche questo. Se vi chiedete il motivo, eccolo qua. Eh, mm. 149 eh, che però comunque nel caso non doveste essere ammessi perché ripeto le parole di Antonio non tutti saranno ammessi se una persona non è ammessa non è che ci teniamo i 149 e eh, bene abbiamo fatto il test ingresso ma li andiamo a convertire in un mese del platinum quindi praticamente voi eh, comunque li utilizzerete con 30 giorni di trading room, canale telegram pdf di fine settimana area riservata e tutto quello che c'è nel Platinum. Tra l'altro, Ardu, se uno adesso, no, prova il test, da qui a fine aprile, prova il test, addirittura avrà diritto anche a venire all'evento live, no, al Meetup. Ah beh, certo, certo, Quindi, è certo. non è male, insomma, come... Non è male. Oggi come oggi è ancora, sì, ancora di più, in effetti. Va bene. Eh, bene, bene, bene. Quindi questo, questo, io direi che abbiamo detto tutto, stiamo assolutamente eh, disponibili alle vostre domande come ha detto Antonio info-yarforex.com. che poi l'onora ci gira nel caso se avete una domanda più da fare ad Antonio a me o in generale a Yarforex. noi a questo punto vi salutiamo vi auguriamo una buona continuazione ci vediamo al prossimo video ai prossimi video qui del canale grazie a tutti a presto ciao ciao a tutti